Nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico spolverino che io ho deciso di chiamare spolverino chloe. Per poterlo realizzare ho utilizzato due filati: entrambi della Mistrico Filati che sono la lice e il fascinator, me li avete visti usare entrambi, questa volta li ho usati insieme io ho usato il grigio scuro con il grigio chiaro e questo è il risultato, io lo trovo fantastico. Naturalmente, voglio far vedere altri tipi di combinazioni di questi due fantastici filati. Ah, prendo un attimo. I gomitoli, scusatemi, scusatemi, scusate, eccomi. Ok, che potete come dice, usare o andate su un classico, quindi questo fantastico nero con il fascinator nero, oppure potete spezzare usando l'alice marrone con il fascinator dorato. Oppure se non volete fare troppo nero su nero, potreste usare alice nero e fascinator grigio, o al contrario, fascinator nero e alice grigio. Quindi potete veramente sbizzarrirvi. Una cosa che mi piace è anche è poter abbinare comunque anche il marrone al nero, in quanto vi ricordo che tutti i colori del fascinator hanno queste. Um, questa tonalità anche di eh, dorato, quindi va benissimo per poterlo abbinare appunto a questi colori altro colore di abbinamento che potreste fare è il colore, mi sembra che l'ho chiamato mattone della dell'alice che potreste unire al colore oro del fascinator, quindi vi potete sbizzarrire ora per quanto riguarda il quantitativo, io naturalmente in descrizione vi lascio il link al sito filati Elsa da cui potete acquistare il mio filato, quindi il quantitativo dicevamo per quanto riguarda l'alice ho utilizzato 250 grammi mentre per quanto riguarda il fascinetolo ho utilizzato 150 grammi quindi 5 gomitoli alice e 3 gomitoli fascinetolo Ora, per una taglia M io vi consiglio di andare a prendere 300 grammi del fascinator e 300 grammi dell'alice e 200 grammi del fascinator. Mentre se siete una taglia L andate a prendere 350 del della dell'alice 250 del fascinator. Quindi andate sempre ad aumentare di un gomitolo in più rispetto a ogni taglia. Per quanto riguarda invece la lavorazione di questo spolverino, vi dico già che è semplicissima perché per quando si parla uh, del corpo uh, e quindi in giri di andata e ritorno è un giro che va sempre ripetuto, mentre per quanto riguarda le maniche i giri diventano due, ma il motivo è lo stesso, è un motivo forato, molto morbido, Vedete, è veramente uno spolverino perché è veramente molto morbido e io ho deciso di farlo così perché voglio indossarlo soprattutto nel periodo di marzo e aprile, e già me lo immagino la sera, con sotto una camicetta e questo spolverino sopra, uh, da, um, nel periodo di primavera, inizio primavera, quando la sera fa ancora abbastanza freschetto. Quindi una bella camicia, una gonna o un pantalone, e sopra questo. il gioco è fatto come si suol dire, quindi veramente semplicissimo. Detto ciò. Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinitando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinitare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Uh, e noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro um, kimono o giacca ancora non so come definirla, comunque io utilizzerò due filati lavorandoli contemporaneamente, ossia l'alice e il fascinator e infatti utilizzerò questi due insieme, il fascinator grigio e l'alice grigio che sono il numero 27 e il numero 5 e appunto li lavorerò contemporaneamente. Voglio farvi però vedere altri tipi di combinazioni che si possono fare con i colori di questi due filati, un altro che ah, giustamente è perfetto per indossarlo la sera è il nero con tonalità nero però se non vi piace la tonalità troppo scura potreste fare un nero con grigio o in questa maniera nero e grigio chiaro oppure se volete optare per qualche altro tipo di colore un colore che mi piace tantissimo è il marrone con il dorato che trovo via, siano veramente perfetti insieme oppure un altro colore da non sottovalutare è questo che così è formato da questo colore che è un colore mattone e il dorato per staccare di più naturalmente col marrone in realtà potreste mettere anche il nero quindi potete fare veramente vari tipi di combinazioni che più vi piacciono allora io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 spostiamo un po' più indietro questi filati perché altrimenti un po' scocciano la visuale dicevo io lavorerò con uncinetto nel numero 5 vi farò vedere un campione vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 più 6 catenelle quindi più eh, 5 catenelle per ogni um, motivo più 6 che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine iniziamo da sotto e io nel mio eh, cardigan o spolverino ho montato perché lo sto lavorando 126 catenelle quindi 120 più 6 catenelle ora per una taglia sm eh, io vi consiglio di andare a mettere in più almeno 6 motivi in modo tale da averne due in più per lato perché poi noi divideremo il, il nostro, la nostra lavorazione in tre parti quella dietro e due davanti e in questa maniera avrete due motivi in più per lato quindi due avanti due dietro mentre se siete una taglia l io vi consiglio di andare a montare almeno 12 motivi in modo tale da averne uh, 4 avanti per lato e 4 dietro quindi, tenete sempre presente se comunque lavorate con un certo come il mio, il 5, se lavorate con un uncino più sottile dovete andare a mettere naturalmente più motivi, se lavorate con un uncino più grosso, quindi un filato più grosso, dovete andare a mettere meno motivi. Quindi, eh, tenete conto che io montando 126 catenelle ho una larghezza di circa 85 cm che quindi per me va bene perché comunque non lo voglio chiuso. Se lo volevo chiudere, avrei dovuto montare più catenelle, ma in realtà io questo lo voglio utilizzare soprattutto in primavera, quindi non ho bisogno di andarlo a chiudere detto tutto ciò possiamo iniziare a fare il nostro giro vi dico subito semplicissimo è un giro che va sempre ripetuto quindi andiamo a lavorare e andiamo a fare due catenelle che sono la prima maglia alta salto 3 catenelle di base 1 2 3 entro nella quarta e quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro vado a fare una maglia alta 3 catenelle, scusate, già inizio il filo a non voler collaborare, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta, Salto 4 catenelle ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Salto 4 catenelle, ricomincio da capo quindi entro nella quinta e di vado a fare una maglia alta 3 catenelle, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il mio giro terminiamo ancora quindi salto 4 catenelle entro nella quinta e di modo a fare una maglia alta 3 catenelle rientro una maglia alta catenella di separazione rientro vado a fare un'altra maglia alta Termino la mia um, lavorazione ho fatto qualche catenella in più io perché avevo paura di non aver contato bene comunque termina la mia uh, lavorazione devo saltare due catenelle ed entrare nell'ultima e vado a fare una maglia alta quindi questo è il nostro giro che dobbiamo sempre andare a fare mi giro con la lavorazione e vi faccio rivedere come andare a fare il secondo giro cioè è sempre il primo ma vi faccio vedere con la base diversa come dobbiamo andare a fare quindi facciamo sempre le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta prendiamo il filo andiamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta di separazione prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta e vado a fare questo per tutto il giro quindi salto tutto vado nell'archetto di 3 catenelle di nuovo maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta e Naturalmente, il giro si terminerà andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta quindi questo è il giro che va sempre ripetuto. Vi ricordo che ho montato 126 catenelle. La lavorazione si fa su un multiplo di 5, a cui poi vanno aggiunte 3 catenelle. E io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro fino ad arrivare agli scalfi. Non so ancora appunto se lo devo definire uno spolverino o un cardigan. Poi deciderò. Per adesso mi mancano ancora un paio di giri per poter arrivare, allo, un bel po' di giri per arrivare allo scalfo, però poi vi farò vedere come andare a mettere i marcatori di appunto le due parti avanti dalla parte dietro allora io ho lavorato il mio giro per un totale di 34 volte e come altezza per me ci siamo è venuta bella lunga quindi posso andare a mettere i marcatori per poter appunto creare la parte dietro e le due parti avanti per poter fare ciò io sono andata a contarmi i miei motivi in orizzontale, quindi questo qui, ve lo faccio vedere tipo questo, e ne ho contati un totale di 24, e ho fatto in questa maniera, ne ho messi 6 avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dopo il sesto ho messo il marcatore, stessa cosa da quest'altra parte, ne ho contati 6 e dopo sono andata a mettere il mio marcatore, e adesso come vi ho detto lavoreremo eh, quindi sempre lo stesso giro, eh, però eh, prima nella parte, nelle due parti avanti, poi della parte dietro mi raccomando chi era una taglia più grande um, um, secondo me per una taglia m deve andare a mettere almeno uh, 8 uh, dei nostri motivi orizzontali se non anche 9 per una taglia m invece andate a metterne anche 11 11 12 motivi sul davanti il resto dietro sul davanti per ogni lato detto ciò quindi possiamo andare a lavorare come vi ho detto ancora il nostro giro lavorando però solo nella parte avanti poi nelle due parti avanti poi nella parte dietro quindi io lavorerò normalmente il mio primo giro andando sempre a fare le nostre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta e poi entrando nell'archetto di 3 catenelle andando a fare maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta 3 catenelle Rientro maglia alta quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare. Poi è quello successivo, però è quello che abbiamo fatto se fino adesso. Solo che lo facciamo in una parte più piccolina. Quindi sto per terminare il primo giro, ho fatto il mio ultimo motivo. Devo terminare con una maglia alta che vado a fare appunto dove ho messo il marcatore, quindi subito dopo il mio sesto motivo orizzontale. E quindi poi giriamo con la lavorazione e andiamo a fare nuovamente il nostro giro mi raccomando quando andremo a lavorare la parte dietro qui faremo sempre la nostra prima maglia alta e quindi da quest'altra parte l'ultima maglia alta quindi lavoreremo sempre normalmente qui tra i due gruppi cioè quindi eh, nella dove finisce la parte dietro dove inizia la parte avanti andremo a fare la maglia alta quindi sia per quanto riguarda questo lato che poi quello dietro io adesso continuo a lavorare naturalmente il giro vi farò sapere quante volte l'ho ripetuto per arrivare a all'altezza delle spalle ho terminato di lavorare la mia parte dietro e le due parti avanti e io ho fatto un totale di 11 giri, quindi sia davanti che dietro ho fatto un totale di 11 giro 11 giri. e poi sono andata a cucire sulle spalle. Per andare a cucire sulle spalle ho cucito i primi quattro motivi insieme, sia dietro che avanti, lasciando liberi avanti due motivi, stessa cosa da quest'altro lato, sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per quattro motivi lasciando due esterni liberi in modo tale da creare appunto il mio scollo adesso possiamo andare a fare le maniche per lavorare la nostra manica io lavorerò sempre con un centro numero 5 sempre unendo insieme il filato alice fascinator eh, però i giri non sarà più uno solo ma diventeranno due questo perché passiamo a fare la lavorazione in tondo invece che la lavorazione eh, a giri di andata e ritorno quindi io mi aggancio sempre dal sotto quindi qui e vado a fare le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, una, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ora salto almeno due maglie alte orizzontali, entro qui nel foro e di nuovo da fare maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre, rientro un'altra maglia alta. E quindi continuo così per tutto il giro, salto sempre due maglie alto orizzontale, entro nel foro o nella maglia alta qui e vado di nuovo a fare le mie maglie alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta 3 catenelle. Rientro maglia alta. Continuo così per tutto il giro. Vi dirò alla fine quanti nei miei motivi: 1, 2, 3 sono andata a fare. Termineremo il primo giro, vi farò vedere come andare a fare, poi il secondo. Sto per terminare il mio primo giro, quindi ho fatto l'ultimo motivo, in totale ho 10 motivi, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime raggiungo dove ho l'archetto di 3 catenelle e a questo punto possiamo fare il nostro terzo giro. e secondo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, 3 catenelle di separazione. Prendiamo il filo, rientriamo e andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta e poi direttamente nell'archetto di 3 catenelle andiamo di nuovo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Facciamo ancora un'ultima volta insieme, scusate mi si è un attimo il filo quindi archetto successivo maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta catenella di separazione e rientro maglia alta quindi questi sono i due giri che dovremmo andare a sempre a fare. Termineremo il secondo giro andando a fare sempre una maglia bassissima nella terza catenella e poi con una maglia bassissima ricominceremo e andremo a fare di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta. Quindi due giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della nostra manica. Ho terminato la mia manica, ho fatto un totale di 29 giri e per me vanno più che bene e quindi adesso posso andare a fare la seconda manica e poi andrò a decidere se farò un bordino oppure no all'apertura della mia giacca terminate entrambe le maniche alla fine ho deciso di fare soltanto un giro di maglie di mezze maglie alte intorno a tutta l'apertura della giacca e vi dico come dove ho eh, la maglia alto orizzontale ho fatto una mezza maglia alta e nel forellino fra le due maglie alto orizzontali sono andata a fare una mezza maglia alta Qui negli angoli sia in alto che in basso ho fatto quattro mezze maglie alte in modo da avere la punta tonda e qua nel collo sono andato a fare una mezza maglia alta dove ho ogni maglia alta e due dove ho l'archetto di 3 catenelle, mentre una dove ho l'archetto di una catenella. Quindi semplicissimo. Ho fatto questo, quindi sia attorno a tutta l'apertura. E a questo punto possiamo dire che il mio, eh, la mia giacca o il mio cardigan, devo ancora deciso, decidere come chiamarlo, è terminato.